Che cos'è il taglio termico negli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973. Ci occupiamo prevalentemente di abitazioni private con il sistema Bisacchi e oggi ti voglio rispondere a questa domanda. Per risponderti meglio ho preparato una, un angolo di profilo in alluminio taglio termico. Puoi vedere qui al centro queste cavità, questa è una poliamide rinforzata con fibra di vetro che va a separare l'alluminio esterno da quello interno praticamente è lo stesso concetto che succede in tutti gli elementi isolanti in primis negli infissi lo conosciamo nel vetro doppio dove le due lastre sono appunto staccate da materiale isolante che nel caso del vetro può essere l'aria o l'argon nel caso degli infissi a taglio termico che abbiamo appena visto è la poliamide rinforzata con fibra di vetro è un materiale con un altissimo potere isolante e anche una grande resistenza meccanica questo tipo di isolamento tra i due profilati fa in modo che l'alluminio esterno non toccherà mai quello dentro, sono due rette parallele che non si incontrano mai. Per questo motivo un infisso in alluminio con un taglio termico fatto come si deve, come quello che abbiamo appena visto o altre addirittura più importanti, riesce ad avere delle prestazioni, delle performance termiche al pari di un infisso in legno in PVC, che soprattutto per il discorso legno è l'infisso per l'antonomasia e l'infisso isolante più utilizzato in Italia negli anni 80, 90 e 2000. Adesso le cose sono un po' cambiate. Però questo tipo di infisso taglio termico è l'unico infisso in alluminio che devi pretendere a casa tua, perché è un infisso in alluminio senza taglio termico, è un infisso che non avrà nessun potere isolante, perché l'alluminio è un materiale che conduce, è un metallo che conduce e conduce anche molto bene, ed è un materiale che ti porterà della condensa. Con un buon taglio termico invece non avrai nessun tipo di problema, avrai un infisso molto isolante, molto resistente e molto duraturo nel tempo. Se vuoi una consulenza profondetta, Vai sul nostro sito www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!